Ecco, siamo nel Tempio e il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima si indirizza proprio lì, nel Tempio di Gerusalemme. Abbiamo qui un Gesù, potremmo dire, violento. Conosciamo tutti questo passo del Vangelo in cui Gesù scaccia via i venditori dal Tempio. Vengono cacciati via perché stanno occupando un posto abusivamente, il Tempio non è il luogo del mercato, della compravendita. Beh, per certi versi, qualche volta questo accade, no? Quanto costa una messa? <ride> Diventa veramente terribile questa vendita, che noi non dobbiamo assolutamente nemmeno pensare, perché il mistero non si può comprare. Si può partecipare, certamente, possiamo partecipare, dando il meglio che possiamo, quello che nelle nostre possibilità e per amore ci sentiamo di dare per il bene del Regno, ma quello che conta veramente nel Tempio è che si ascolti la parola di Dio e la si mediti, e la si metti in pratica. Quindi quelli erano abusivi perché tra l'altro stavano facendo delle cose losche, stavano abusando della povera gente nei cambiavaluti in modo particolare, Stavano dando valore più alto di quello che era previsto, proprio rubando praticamente. Perché era previsto che si accettassero monete, monete, le monete del Tempio. C'era questa tradizione, ma c'era anche molta speculazione, c'era abuso in atto. E Gesù usa questa sferza, rovescia, il verbo che usato è rovesciato tutto. Rovesciare ci rimanda anche al cambiamento. Ecco, fin tanto che la nostra vita non viene rovesciata, non viene trasformata, non possiamo dirci pienamente seguaci di Gesù, cristiani. Lo devono vedere, lo devono percepire, devono accogliere in noi un cambiamento, una vita rovesciata. Bellissima questa espressione, viene Gesù a rovesciare, questa è la premessa della conversione. Se non viene rovesciata la nostra vita non c'è conversione e non c'è condivisione di questo cambiamento. Questo allora non è un gesto violento che Gesù compie, ma è un gesto dettato dallo zelo, come quando una persona, una persona non so, una persona che vuole il bene dell'altro, un pastore che vuole il bene della comunità, dei suoi fedeli, dei suoi catechisti, un papà che vuole il bene dei suoi figli. A un certo punto usa anche un atteggiamento forte, li scuote dal torpore, questi figli, questi fedeli, questa comunità vuole scuoterla perché veramente possa fare un cambiamento, un passo avanti, possa modificare il percorso di vita, perché vengono scossi e lo si fa per amore non lo si fa certamente e Gesù questo gesto l'ha compiuto per amore del Padre ma per amore anche del suo popolo perché non ci siano errori, non ci siano, uh, non ci siano sbandamenti. Ecco questo sicuramente ci fa bene sentirlo, Gesù viene a rovesciare la nostra vita, viene a cambiare la nostra vita, lasciamolo fare, lasciamo che spazzi via da noi tutto il male e tutto ciò che ci allontana da Lui. Buona domenica di Quaresima, buon cammino a tutti.